Giorgia premiata ai Wind Summer Festival, il grande traguardo. Wind Summer Festival premiata Giorgia. Ne ha fatta di strada Giorgia da quando qualche anno fa si è esibita sul palco del Festival della Canzone Italiana. Ora è una delle cantanti più apprezzate e famose che noi italiani siamo fieri di avere stasera ai Wind Summer Festival sarà premiata per l'ultimo traguardo raggiunto la certificazione del disco di platino del suo ultimo lavoro discografico Oro Nero La cantante romana ha ricordato attraverso il suo profilo social della sua presenza all'evento di Canale 5 Giorgia oltre a ritirare il premio per le migliaia di copie vendute del suo album si esibirà per il pubblico dell'arena di Verona con il singolo Credo, ultimo estratto da Oro Nero. Un periodo d'oro per la cantante, che sembra collezionare un successo dietro un altro a livello lavorativo. Stasera, i Wind Summer Festival, sono assolutamente un evento da non perdere. Giorgia, stasera i Wind Summer Festival con il singolo Credo. Oltre a Giorgia. Con la sua credo, ai Wind Summer Festival ci sarà anche Ermal Meta che torna sul palco dopo l'incidente avvenuto durante un suo concerto all'Arena di Mare di Salerno. Stasera sarà l'ultimo appuntamento per l'evento musicale più atteso di Canale 5. La rete ha intenzione di fare le cose in grado, regalando al pubblico da casa una serata coi fiocchi. Assisteremo alla premiazione di Giorgia, con la certificazione del suo album Ornero. La cantante romana si esibirà con il singolo Credo. Ma non sarà lunica ad esibirsi sul palco dei Wind Summer Festival. Stasera, il pubblico di casa, potrà godersi tantissime altre esibizioni canore. Qualche nome? Il volo. Francesco Renga, Alessio Bernabei, Fabio Rovazzi e tanti altri. Canale 5 chiude in grande lo show musicale estivo più popolare degli ultimi tempi. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per poterci godere in piena tranquillità allo spettacolo da casa.